Può parlarci di questo suo progetto Uno Sguardo al Cielo, di questo suo accompagnare le persone nel percorso di elaborazione al lutto, di questo momento delicato che lei comunque ha delineato col termine trasformazione, un termine molto importante. Sì, il progetto è, si chiama Uno Sguardo al Cielo, è curato da AMSEF Ferrara, che è un'agenzia di onoranze funebri e il tentativo che facciamo è quello di dare un supporto Uh, il più certo, scientifico, curato possibile a persone che affrontano il tema del lutto e quindi delle perdite di una persona, di una persona cara. Per fare questo naturalmente che è un momento di grande trasformazione, molto difficile di grande trasformazione e noi offriamo a chi lo desidera naturalmente la possibilità di avere un sostegno di carattere psicologico uh, qualificato con persone, psicoterapeutiche che hanno seguito un corso apposito di specializzazione e approfondimento all'università. È rivolto a tutti i cittadini, a tutti coloro che naturalmente lo richiedono, quindi non c'è niente di obbligatorio, come è ovvio che sia, ma è solamente un sostegno, un appoggio a chi ha un momento difficile, come di solito sono quelli dei lutti e delle perdite.